Fra poco vedremo spuntare in cielo il nostro amico sole. Appena si fa giorno mi affaccio e guardo il cielo e vedo il sole che si sta svegliando. Ehi, hey Bear, amico, sei tu! Come sono felice di vederti laggiù! Ho fatto il giro di tutto il mondo per dire... Buongiorno, buongiorno, buongiorno, amici miei! Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi! Buongiorno, sole! Buongiorno, Bear! Dimmi, sole, in questi giorni il tempo è stato piovoso e il cielo pieno di nuvole. Sarà così anche oggi, secondo te? No, oh, no, no, no, no, no. Al contrario, oggi sarà una giornata bellissima. L'aria sarà limpida e io splenderò nel cielo. Ah, ci picchia, che bello. Mi fa molto piacere, Sole. Se splendi per tutto il giorno, sono più felice. <ride> Ti ringrazio, Bear. Anch'io sono sempre felice di vederti. Ti auguro una buona giornata. No, anzi, una meravigliosa giornata. <ride> Grazie anche a te. Ciao, Sole. <ride> che simpaticone. Mi metti allegria. <ride> Su, entriamo. Sapete, stavo per... Ma cos'è questo odore? Ah, sembra quello di qualcuno che si è appena svegliato. Mm. Oh, ma siete voi! Ah, ditemi, vi siete appena alzati? Perché avete proprio quel buon odore lì. Ah, siete mattinieri proprio come me? Eh, eh, eh.